Lo sai perché non possiedi le cose che vorresti? Lo sai perché non hai il denaro che vorresti? Lo sai perché non hai il fisico che vorresti? Semplice per via della tua mentalità. Una sana mentalità comporta delle abitudini, comporta sacrifici, duro lavoro e di conseguenza determinati risultati economici o di qualunque altro genere. Una mentalità di successo ci permette di essere padroni del nostro destino, di raggiungere i nostri obiettivi e di realizzare i nostri sogni. Pensare è gratis, pensare è potenza, pensare è ricchezza, non pensare invece è povertà, pensare fa tutta la differenza. Quindi se vuoi cambiare la tua vita, se vuoi raggiungere determinati obiettivi, ecco alcuni aspetti importanti della mentalità imprenditoriale di successo e come applicarli alla tua vita quotidiana. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale, così sarete sempre avvisati non appena caricherò un nuovo video. Il primo aspetto importante della mentalità imprenditoriale e di successo è la cultura della lettura. La lettura è una pratica che ti consente di accedere a conoscenze, idee e punti di vista che altrimenti non avresti. La lettura è fondamentale per la tua crescita personale e non deve essere considerata solo come un passatempo, ma come un'attività strategica per il tuo sviluppo professionale e personale. Il secondo aspetto è la capacità di dare priorità. Sì, perché per avere successo nella vita devi sapere cosa è importante per te e concentrarti su di esso. Ciò significa imparare a dire di no alle distrazioni e alle tentazioni che possono distoglierti dal raggiungimento dei tuoi obiettivi. Dare priorità ti aiuta a concentrarti sulle cose che contano veramente ed elimina tutto ciò che ti distoglie dal tuo cammino. Quindi, focus e priorità su cosa è veramente importante, cosa vuoi raggiungere, entro quanto, azione ed eliminare tutto il resto. Il terzo aspetto importante della mentalità imprenditoriale e di successo è la perseveranza. Per avere successo devi essere disposto a lavorare duramente, ad affrontare le difficoltà e superare gli ostacoli, perseverare. Devi imparare a rimanere motivato anche quando le cose non vanno come previsto e a non arrenderti di fronte alle prime difficoltà. Il quarto aspetto importante che voglio evidenziare è l'importanza di investire in se stessi, ma non solo. Sì, perché una volta che imposti la mentalità, bisogna anche investire economicamente. Ne è pieno di opportunità in giro, una che potrebbe stravolgere la tua vita, la trovi anche qui sotto in descrizione e che potrai vedere alla fine del video, ma ripeto, in giro ne è pieno di opportunità, come fondi comuni, depositi, broker, startup, idee innovative, digitale, astronavi, viaggi sulla luna, ma le persone si dividono in soltanto due grandi categorie, sì, due, e cioè... La prima categoria applica tutti gli aspetti di questo video. Mentre i secondi trovano scuse, stanno tutto il giorno nella comfort zone, stanno sui social a perdere tempo, vanno al lavoro per lo stipendio sicuro, stanno sul divano o ancora peggio al lavoro a grattarsi e fare niente, consumare ore preziose della propria vita. Sono anche quelli che spesso dicono che è rischioso oppure incolpano lo Stato, il datore di lavoro, la politica o il gatto dei vicini, dei propri fallimenti. Ecco, io per la seconda categoria non voglio dire che vi sta bene, anzi non si augura mai il male a nessuno, ma come pretendete di migliorare, guadagnare, avere una vita di qualità, quando non alzate un dito per fare nulla? La colpa è solo nostra e di nessun altro, la colpa è della nostra mentalità, delle nostre azioni, colpa o merito dei nostri sforzi e impegno. Investire in te stesso significa sviluppare continuamente le tue competenze e abilità sia attraverso la formazione professionale che attraverso la cura della tua salute e del tuo benessere. Investire economicamente significa imparare a gestire il denaro in modo efficace, a risparmiare e a non spendere in passivi che ti rovinano ancora di più, come le auto o altri beni che oltre al costo iniziale richiedono altri costi e spese continue. Piuttosto impara a investire in modo intelligente e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari in modo da farlo crescere il tuo denaro e non diminuire. Il quinto punto molto importante della mentalità imprenditoriale e di successo è la disciplina. Perché la disciplina ti aiuta a rimanere concentrato sui tuoi obiettivi e a seguire un piano d'azione che ti consenta di raggiungerli. Devi imparare a gestire il tuo tempo in modo efficace e ad eliminare le distrazioni per rimanere focalizzato sulle cose veramente importanti. E infine, sviluppare sane abitudini è essenziale per la crescita personale e lo sviluppo di una mentalità di successo. Ciò può includere l'esercizio fisico regolare, una dieta equilibrata, il sonno adeguato o altro ancora. Sviluppare sane abitudini ci aiuta a mantenere la mente e il corpo sani e pronti per affrontare le sfide della vita. Bene, siamo giunti a termine, voglio dunque ricordarti che se applicherai queste abitudini è sicuro che raggiungerai quello che ti interessa è la libertà finanziaria, non da oggi a domani, pure questo è sicuro, ma otterrai ciò che desideri. Prima di concludere ti ricordo dell'opportunità unica che potrebbe cambiare la tua vita finanziaria per sempre. Non voglio rivelare troppo, c'è il link in descrizione e sono certo che scoprirai un metodo innovativo e sorprendente per guadagnare di più e risolvere definitivamente le tue difficoltà finanziarie. Non scordarti di lasciare un like, iscriverti al canale e al prossimo video!